In questo video spiego come scrivere un numero decimale in base 2. Prendiamo per esempio il numero 36. Il 36 è composto da tre decine e sei unità. Come possiamo passare alla sua notazione nel sistema binario? Un metodo è questo. Il sistema binario a base 2 dividiamo il 36 per 2. 36 diviso 2 uguale a 18. Indico il resto. Il resto della divisione è 0. 36 diviso 2, ottengo due gruppi da 18, senza resto. Poi proseguo. Prendo il 18, lo divido per 2. 18 diviso 2 uguale 9. Scrivo a fianco il resto, 0. Prendo il 18, lo divido a metà, ottengo due gruppi da 9. Prendo quindi un gruppo da 9 e lo divido ancora per 2. 9 diviso 2 è uguale a 4. In questo caso il resto è 1. 9 diviso 2 ottengo un grupp due gruppi da 4 con il resto di 1. Proseguo prendendo un gruppo da 4 e lo divido ancora per 2. 4 diviso 2 è uguale a 2. Il resto è 0. Nella configurazione si vede che 4 diviso 2 ottengo due gruppi di 2, con il resto 0. Proseguo. Prendo nuovamente il 2 e lo divido per 2. 2 diviso 2 uguale a 1 e indico il resto 0. Alla fine concludo il procedimento la divisione 1 diviso 2, che fa 0 con il resto di 1. A questo punto ho, leggendo i resti che ho ottenuto nelle varie divisioni, il numero 36 nella sua forma nel sistema base 2, leggendolo dal basso verso l'alto. Quindi 36 è uguale a 1, 0, Lo si può vedere bene nell'abaco il motivo, o la verifica. Nell'abaco, ai base 2, noi sappiamo che ogni posizione ha uno specifico valore. Nella posizione più a destra abbiamo il valore delle unità, poi abbiamo il valore dei gruppi che contengono due unità, poi abbiamo i gruppi che contengono quattro unità, otto unità, 16 unità, 32 unità e così via, secondo le potenze di 2, 2 alla 0, 2 alla prima, 2 alla seconda, 2 alla terza, 2 alla quarta, 2 alla quinta, eccetera, eccetera sappiamo anche che nel sistema binario esistono soltanto due cifre 1 e 0 quindi nell'abaco noi possiamo mettere o 1 oppure non mettere nulla nel caso del 36 se osserviamo la sua configurazione vediamo che il 36 è composto da un grosso gruppo da 32 e quindi mettiamo 1 gruppo corrispondente a 32, e poi abbiamo un altro gruppo di 4. Mettiamo quindi un altro segnale nell'asticella che corrisponde al gruppo di 4. Il numero 36 è rappresentato quindi da 1, 0, 0, 1, 0, 0. Prova tu adesso. Scrivi i numeri in base 2 utilizzando il procedimento appena illustrato parti con il 120 comincia a dividerlo per due segnando il resto e così via poi prova con il 37 con il 345 e con il 7980 con il 37 nota bene che potresti anche evitare di fare la sequenza di divisioni per 2. infatti se parti dalla configurazione del 36 che abbiamo trovato insieme ti può risultare più facile. Prova, proseguendo quindi poi con il 38, il 39, il 40 o anche con 35, 34, 33 e 32. Ricordati il ragionamento fatto per il 36. Il 36 è composto da un gruppo di 32 più un gruppo di 34. Come faccio per ottenere e scrivere il 37? ferma il video, prova e poi prosegui. Per ottenere il 37 è sufficiente aggiungere un'unità alla configurazione del 36 36 più 1 è uguale a 37 succede quindi che per scrivere 37 io ho ancora un gruppo da 32 un gruppo da 4 E devo aggiungere anche l'unità 1. Il numero pertanto sarà 100101. Hai risposto giusto se hai indicato proprio il numero 100101. E per il 38? Il ragionamento è lo stesso. Per il 38 invece di aggiungere una sola unità ne devo aggiungere 2 al 36 in questo caso abbiamo un nuovo gruppo da 2 quindi abbiamo ancora un gruppo da 32 abbiamo un gruppo da 4 e un gruppo da 2 quindi il numero sarà 1 0 0 1 1 0 Dovreste aver trovato quindi la seguente soluzione. 38 uguale a 100110. Puoi proseguire con il 39 e il 40, ma vediamo cosa succede per il 35. Per il 35 invece di aggiungere un'unità la devi togliere. Se togliamo un'unità, che cosa succede? Che abbiamo sempre un gruppo da 32. Non abbiamo più il gruppo da 4, che viene sostituito da un gruppo da 2 e da un gruppo da 1. Quindi il numero risulterà essere 1, 0, 0, 0, 1, 1. 1, 0, 0, 1, 1. Bene, continua tu. Se lo ritiene utile, puoi stampare la scheda con la configurazione del 36 e l'abaco a base 2. Buon lavoro!